Gesù aveva detto, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Ciò ora non può più scappare. Il pesce opera questa azione di contenimento di cui possiamo aver bisogno nei momenti di sofferenza, nei momenti di lutto, di difficoltà. È un contenimento fisico innanzitutto, Giona non può più scappare, è un abbraccio, è un fermarsi davanti al Signore in preghiera. Vi sono dei momenti di arresto nei quali non possiamo più scappare. Pensiamo ai momenti culminanti della nostra vita, pensiamo alla nostra ordinazione, quando ci siamo stesi a terra e sono state cantate le litanie, pensiamo quando ci siamo messi davanti al Vescovo. E il Vescovo ha messo le sue mani sulla nostra testa. Sono momenti di arresto, dei momenti nei quali accade qualcosa di nuovo, dei momenti di ripartenza e di rinascita. Pensiamo anche alla professione religiosa. Ecco tutti i momenti fondamentali della nostra vita. Ci sono dei momenti nei quali dobbiamo fermarci. Non siamo noi a fare qualcosa, ma siamo fatti, veniamo rifatti, rinasciamo. E questi momenti sono lì davanti all'altare nella Chiesa Latina, è il luogo dell'ombelico, è il luogo che è simbolo della nascita, è il luogo della vita. Come il Cristo, quindi viene presentato, il Cristo crocifisso, con l'ombelico fuori per dire che è nato da donna, così la Chiesa Latina che è fatta a forma di crocifisso ha ah, il centro nell'ombelico, lì davanti all'altare, è quello il luogo dove avvengono i momenti fondamentali, dove noi facciamo i passi fondamentali della nostra vita, dove avviene la nostra presentazione davanti a Dio e davanti agli uomini. Allora c'è bisogno di ripartire da lì, davanti all'altare, di metterci in cammino, e chiedere al Signore sempre la Sua benedizione e la Sua grazia. Ci sono quindi alcune situazioni che ci dicono che siamo arrivati a un approdo, dove possiamo fare una pausa, dove possiamo ricaricarci per poi ripartire. Pensiamo a un bambino che pur essendo stanco non riesce a fermarsi. C'è bisogno dell'abbraccio dei genitori, di prenderlo in braccio perché si possa calmare. Siamo chiamati a fare una cosa alla volta. Se ascolto, non posso parlare. Quando tu preghi, entra nella tua camera, cioè non fare un'altra cosa, fa quella e basta. Il Signore ci chiede di entrare nella nostra camera, guardare cosa c'è dentro, capire che questa stanza l'ha preparata Lui, ma richiede anche la mia cura, la mia attenzione. Sono chiamato a proteggere questa stanza, è un luogo segreto, è la nostra coscienza, è il nostro sacrario. Mi sembra che qui Gesù voglia dire che quando viviamo così, viviamo da Dio. Cioè, il Padre è nel segreto e se io entro nel segreto, sono già nel Padre. Quindi il Signore anche oggi ci invita ad entrare in questa intimità.